Ciao a tutti, vorrei oggi fare qualche considerazione eh, sugli archi tradizionali come l'arco istintivo, e l'arco lombolo. Questo è un arco, un arco ricurvo, per la fitarco la denominazione esatta è arco istintivo. Istintivo ci sta questa parola perché effettivamente chi eh, acquista un arco e vuole adoperare questo, questa tipologia di arco effettivamente ha poco senso eh, effettuare collimazioni o comunque effettuare eh, delle mire eh, statiche, ma ha eh, enormemente senso, perché anche dal punto di vista filosofico eh, nasce, e, e soprattutto dal punto di vista ancestrale, nasce come strumento di caccia. Come, come strumento di caccia immediato, uno strumento di caccia nel quale la preda passa velocemente io devo essere in, in modo immediato eh, poter, eh, poter cacciare. Dal, dalla caccia si è passata allo strumento sportivo e quindi in questo momento parliamo eh, unicamente di strumento sportivo. E Quindi, quindi, quindi se vogliamo adoperare quest'arco come attrezzo sportivo di simulazione venatoria o tiro 3D o l'antere quello che vogliamo, non ha nessuna importanza a questo punto, eh, dobbiamo usarlo eh, nella maniera consona, no, nella maniera consona per la tipologia di arco, lo stesso vale per l'arco colombò. Se noi vogliamo usare un arco che ha estrema precisione, ma non solo dal punto di vista eh, di strategia, di metodo, di tiro ma anche dal punto di vista del materiale usiamo l'arco che ci darà anche tantissime soddisfazioni se vogliamo usare questi, queste tipologie di armi che sono molto leggere, che, che per l'appunto prevedono un tipo di tiro anche un tantino filosofico perché è giusto che sia così no? che ci deve dare queste soddisfazioni un pochettino più interiori, un pochettino più interne un pochettino più verso noi stessi, sentirsi più partecipi, per essere un tutt'uno, è, è vero, è così, essere un tutt'uno con l'arco. Noi possiamo tranquillamente utilizzare quest'arco senza minimamente preoccuparci di dov'è posizionata la punta della freccia rispetto al bersaglio. E questo lo possiamo fare tranquillamente, l'allenamento è, è banalissimo, non dobbiamo fare altro che eh, Lasciarsi, lasciarsi eh, guidare dal, dal nostro subconscio interiore, che istinto, anche poi non è istinto, ma non c'è il nostro DNA intercolonnato. Ma il nostro istinto di colpire, eh, di indicare, eh, di proiettare eh, qualcosa dal subversario. E questo lo possiamo tranquillamente fare lasciandosi proprio guidare eh, da questo. Quindi, guardiamo il centro del bersaglio, eh, ci concentriamo sul centro del bersaglio e con la freccia molto vicina alla mano noi possiamo tranquillamente lasciare che il braccio si posizioni nel punto giusto. Io consiglio sempre non di prendere infradito ma di prendere sotto cocca perché è molto più facile andare a avere un ancoraggio ripetibile, è molto più facile avere eh, una visuale di... Sul bersaglio senza piegare troppo l'arco. In questo modo pieghiamo leggermente l'arco, la posizione della mano è sempre quella corretta e ci lasciamo guidare dal nostro braccio senza guardare la punta della freccia. Andiamo in ancoraggio e rilasciamo in modo veloce la freccia e la freccia andrà al centro del bersaglio, sempre usando la tecnica che abbiamo imparato. Quella che usiamo per la va benissimo anche per gli archi tradizionali come vedete se abbiamo una tecnica corretta anche con l'arco estremamente leggero non abbiamo problemi nessuna dragona nessuna non, non si stringerà ovviamente andiamo in ancoraggio ci lasciamo guidare e la freccia andrà assolutamente nel centro del bersaglio avete visto che eh, l'arco non ha avuto nessuno sbantamento di nessun genere se abbiamo utilizzato una tecnica corretta la famosa espansione sui piani quindi spinta e trazione perfettamente allineato sui piani verticali questo funziona benissimo funziona alla perfezione non proprio non proprio sempre questo funziona molto bene fino a 18 metri fino a 18 metri possiamo dire di avere una precisione accettabile mai assolutamente mai una precisione come per l'arco. Ma abbiamo una precisione accettabile, specialmente per quanto riguarda tipologie di bersagli eh, diversi, specialmente nel 3D dove è difficile valutare la distanza, specialmente nei bersagli mobili dove ci sono gare con bersagli mobili o comunque bersagli che implicano una, una velocità di tiro esattamente adeguata a quella che era ancestralmente la caccia con l'arco e cosa succede dai 18 metri in avanti sappiamo che anche con l'arco istintivo e con il robot si tira a 50 metri cosa dobbiamo fare in quei casi è estremamente difficile utilizzare lo stesso metodo istintivo che utilizziamo fino a 18 metri perché effettivamente la caccia poi non va oltre i 18 metri la caccia vera e propria cosa dobbiamo fare? Ebbene, lì eh, entra in gioco il cosiddetto gap shooting. E il gap shooting non è una vera e propria mira, perché il gap shooting prevede eh, di comunque concentrarsi sul centro del bersaglio, ma essere consapevoli di dove è, dov è posizionata la punta della freccia in relazione alla distanza tra l'arciere e il bersaglio stesso. Quindi dobbiamo essere consapevoli di questo. Lo diceva anche Ward Hill, il più grande tiratore di longbow di tutti i tempi, che con la visione periferica o visione secondaria, come diceva lui, era comunque consapevole sempre di dover, di dover pur sfocare la punta della freccia e in relazione ovviamente alla distanza in tal modo colpire il bersaglio. Però questo cosa, cosa ci contrappone? Ci contrappone che effettivamente eh, noi dobbiamo essere consapevoli della distanza di mira, oltre i 20 metri dobbiamo pur in modo non del tutto conscio essere consapevoli della distanza a cui stiamo tirando quindi prima di tirare dobbiamo, ahimè, eh, avere, considerare mettere nelle variabili la distanza tra noi e il bersaglio e di lì il nostro cervello elaborerà di conseguenza dove sarà posizionata la punta della freccia in modo eh, assolutamente automatico e la nostra visione secondaria ne terrà conto per poter eh, scagliare la freccia e colpire il bersaglio con una certa precisione. Questa precisione non sarà mai, mai, mai, mai come con l'arco nudo. L'arco nudo eh, sarà sempre, a parità di eh, tecnica, a parità di destrezza, sarà sempre eccezionalmente più preciso che gli altri tradizionali. Non ci sono dubbi su questo punto, non, non c'è dubbio, non a Ovviamente l'arco nudo ha tutta un'altra tipologia, strategia, metodo di tiro e anche un'altra filosofia. No? Se io voglio, io voglio competere con questo arco qua, so benissimo che dovrò regolarmi di conseguenza, ma la soddisfazione ovviamente interiore sarà enormemente migliore. Nelle gare archi nudi archi istintivi e archi non buono possono competere tra di loro è molto difficile a meno che non ci siano molti bersagli mobili, allora in questo caso la metodologia del tiro eh, con questa tipologia di archi sarà forse eh, un tantino eh, superiore e effettivamente il, la tipologia di tiro la farà in questo, a questo punto esclusivamente ai bersaglio. La visione periferica, quindi dovrò valutare la distanza, se è oltre i 20 metri, e una volta, in una volta in ancoraggio dovrò allinearmi e controllare la visione periferica della freccia, sempre lo sguardo sul centro del bersaglio, vedrò la punta della freccia nella visione periferica, rilascerò e la freccia andrà nel centro. Il mio cervello ha elaborato dove vedere non vedere, vedere sfocato la punta della freccia con la mia visione periferica in un certo punto e questo punto sarà appunto dato dalla distanza a cui è posizionato il bersaglio. Difficile? Forse sì. Eh, preciso? Forse no. Però con l'addestramento si possono ottenere ottimi risultati. Ma... Il bello di questo tiro non è solo colpire il bersaglio con precisione, il bello di questo tiro è quello di mettersi alla prova e di mettersi in competizione con noi stessi, questo è il vero spirito dell'arco tradizionale. Grazie.